Presidente, questa delibera va in continuità con un percorso insomma, che abbiamo avviato sulle diverse partecipate, ma in particolare eh, proprio su di questa, eh, che ha portato lo scorso anno, mi pare sempre in estate, quindi esattamente un anno fa, eh, allo scioglimento di un nodo che di fatto si creò nel 2014. Come abbiamo comunque più volte eh, analizzato in commissione le diverse occasioni, ricordiamo che fu in quell'occasione nel 2014, quindi non sotto il nostro mandato, e da lì ricordo che c'è stata poi eh, una mancata presentazione dei bilanci di esercizio in tempo utile, eh, come ad oggi viene richiesta insomma, su questa delibera. Nel 2014 a torto collo oh, venne eh, forzosamente ridotto quello che è il contratto eh, di servizio di Palaexpo quindi da eh, 11 milioni euro circa, vado a memoria, eh, fu ridotto a 10 milioni però questo poi di fatto creando eh, un buco di bilancio importante che poi ha generato questo blocco nelle approvazioni dei bilanci successivi e io sottolineo che non è avvenuto questo nel nostro mandato e quindi si è andato a creare eh, un debito di 1.355.000 euro che... Ehm, di fatto si è andata a sommare a una serie, le accennava il consigliere Anton Giulio Pelonzi, a una serie di evoluzioni e criticità che non sono da deputarsi al nostro governo perché, proprio al nostro ingresso nel 2016, ci è stata sottratta la gestione delle scuderie del Quirinale da parte del governo nazionale e da questo insomma arrivavano importanti entrate ed era un importante centro culturale. dal per l'amministrazione capitolina per i musei capitolini, questi ci sono stati sottratti nel 2016. A questo si sono andati a, a, a sommare altri aspetti come le mancate ad esempio, entrate della gestione della casa del Jazz che hanno incrementato il debito a mila euro. Quindi ovviamente è stato richiesto un tempo necessario di revisione di tutti i documenti perché questa eh, domanda fu posta anche un anno fa quando poi si andò eh, proprio verso lo scioglimento di questo nodo che, ripeto, fu creato nel 2014 e che noi abbiamo sanato lo scorso anno e che ci vede oggi in continuità andare ad approvare tutti quei bilanci mancanti dal 2015 al 2020 e finalmente lasciare a chi verrà successivamente un bilancio messo a paro. Non possiamo dare questo per scontato, per cui si vedrà eh, non necessario da parte di altri dover eh, scrivere che i bilanci devono essere presentati in tempo ma questo eh, in passato è avvenuto ripetutamente, cioè la mancanza di presentazione dei bilanci d'esercizio in tempo utile per l'approvazione dell'Aula e lo stiamo vedendo sulle diverse partecipate. Quindi Questo fa parte dell'azione di riordino generale che abbiamo eh, fatto con le diverse partecipate ma anche nell'ambito del, del mondo culturale. Quindi è fondamentale dire che poi ci sono state, è stato richiesto un tempo necessario per la revisione di tutta questa documentazione e per la revisione insomma, di eh, cambiamenti strutturali che sono avvenuti in questo anno e che ci hanno permesso solo lo scorso anno di andare a regolarizzare quello che eh, era questa mancanza di debito, fuori, di, debito di, di fuori bilancio. E nel frattempo, anche dal punto di vista culturale, eh, abbiamo eh, rivoluzionato in modo organizzativo quello che è il Polo del Contemporaneo, andandolo a costituire e lo scorso anno, sempre approvata a maggioranza, oltre ad aver risanato, sciolto quindi questo nodo. Un anno fa abbiamo dato in gestione per vent'anni la, la struttura del Palazzo delle Esposizioni e del Magro proprio perché questa produzione del Palo del Contemporaneo potesse diventare sempre più importante, un riferimento a livello internazionale per la produzione contemporanea artistica che avviene a Roma. Quindi, ehm, io tutta questa diatriba non, sinceramente non, non la comprendo, però eh, insomma, riteniamo importante in coerenza e in continuità di un'approvazione di atti che è avvenuto per lo più l'anno scorso, questo è solo una continuità di quel percorso, eh, come è stato per lo scorso anno andare ad approvare positivamente anche questa delibera. Grazie.